Buonasera, buonasera, eccoci qua. Buonasera. Cosa abbiamo qui? Che cosa c'è? Eccolo. Oh, Fantastico! Allora, dai, chi viene fuori? Buonasera. Vai, Paolina, vieni, no, vieni qua, vieni, vieni. Vieni, buonasera. vieni, vieni. Buonasera. Ah no, non vuoi, non vuoi venire qui? Sì, vieni, sì, lì devi andare, perché c'è quello là. eccola. Allora, applauso, applauso. Eh, madonna, un po' più applauso, applauso. Eh, sì, grazie. Allora, buonasera Paolina. Mi chiamo Paolina. Mia... Oggi la mia relazione è... Che cosa ci vuole? Un bicchiere tre cubetti di ghiaccio. Che ho mancare? Sai da lì? Vabbè, il bicchiere è già lì, eh? Ah, eh. ah. ah un bicchiere. Un bicchiere, ok. Lì. Tre cubetti di ghiaccio, bene, si sta sciogliendo. Vabbè. Mezza farina di arance. Sì, sì. Seco, prosego, sì. prosego, sì. Sì. ben freddo ben freddo, ben freddo. Sì. e SES, ses acqua frizzante, acqua, acqua, acqua, acqua frizzante, ben sì. eh, bello, la bello, bello, eh, vedere bene Bosta, la, la, la, la, la, la, la bello, la bello, Acqua, bello, bello, no, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bene bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, Prendi, prendi. devi girare di qua, di qua, di qua. qua. Sanna, fanna. Okay. Allora, si vede? Non mettere il dito davanti. Siedi, siedi, siedi, si. Ho due a lei, Bene, allora, ecco qui. Quindi, prima cosa che facciamo, apriamo, apriamo il prosecco. Ecco. Poi, questo non è che si è moscato. Wow! Bello! Allora questo sta così, e poi. danza. Oh, wow. Wow. eccolo qua. Oh. Dunque, ti si muove, o oh, cosa va? Dica dove si va la fase. Ma il bicchiere c'è, no? E tre cubetti di ghiaccio, eccoli là. Eccoli qua. Poi cosa devo fare? Cosa devo fare? Meda fettina, fettina, fettina di arancia. Meda fettina di arancia? Non Devo usare la mano. Vabbè, uso la mano. Ecco qua. Poi cosa metto? Il prosecco. Il prosecco? prosecco. Oh! Eh, uh -huh. eh. Eccolo là. È troppo, troppo! Poi cosa? L'acqua frizzante! Ah, sì. un po', un po Ok? Eccolo lì! E ultimo! Con movimento circolare la Ecco lo spritz, eccolo qua. Ah, sì, sì. Bene, adesso però dobbiamo bere.